Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, nuovo video tag Ovvero, questo è un tag sul mio canale YouTube Ovvero, si chiama video tag il mio canale Per l'appunto Quindi, andiamo subito alle domande Sono stata pagata da Scarlett Diva, sì, si chiama così, sì, Scarlett Diva, make up, quindi andiamo subito al sodo, eh, ringrazio ovviamente Diva, Scarlett Diva, Makeup up, eh, non so qual è il suo vero nome, ma vabbè, fa niente. Allora, eh, intanto hanno tagato anche altre persone a sua volta, ma io non voglio allungare troppo, ah, per, PS, PS, scusate se sono una mise... In, in muto, come si dice, non lo so, casareglia, tipo in pigiama, capelli un po' sperazzini, allucinanti, ma sono bellissimi, più struccata, ma noi siamo tra amiche e amici, quindi se no possiamo anche pregare volendo. Comunque, niente, andiamo subito al sodo e vi voglio dire eh, il tag è formato da nove domande, io devo risalti solo dalle ovviamente le risposte quindi andiamo subito al dunque allora prima domanda qual è la data della tua iscrizione no sì esatto scusate prima domanda qual è la data di iscrizione del tuo canale youtube allora il 27 marzo 2020 perché prima ero, mi sono iscritta prima a youtube che era nel 2013 no del 24 dicembre poi però io l'ho cancellato per un errore che purtroppo ho fatto in gioventù e quindi l'ho dovuto rifare da capo adesso sto lottando con le unghie e con i denti per arrivare mille iscritti cioè, chissà quando ci arriverò mai forse mai però fa niente È importante che ci divertiamo su youtube e niente quindi 27 marzo 2020 adesso l'ho rifatto sto canale youtube con qual quale seguite? mi seguite quindi Seconda domanda, che cosa ti ha spinto a aprire un canale YouTube? Sempre la stessa identica risposta. Un po' per la cura della persona, ehm, un po' per il make up e anche perché mi piace guardare i video delle altre, vedere la vita degli altri, dove dire la vita, è così. Poi, poi, poi, poi. Um, terza domanda, qual è il tuo primo video caricato? Penso che sia la mia postazione trucco se non erro, ah no, in questo canale il primo ho caricato il video di presentazione eh, del canale è dove è un po' lunghetto, comunque se volete andate a vedere, cercate nelle playlist del mio canale che lo notate subito, che lo vedrete immediatamente, sicuramente se lo trovate non è detto comunque, sì perché certamente l'ho caricato, l'ho messo su youtube, il, il primo video di questo canale youtube che sarebbe quello di presentazione. Comunque, ehm, quarta domanda, qual è il tuo video con più visualizzazioni nel tuo del tuo canale YouTube? Allora, diciamo che quello della non quata nel termine strone, ma video smr si sì. mi sembra che quello della video smr è il più visualizzato, non lo so, ma mi sembra di sì. Poi, poi, poi, poi, Quarta domanda Quale soddisfazione dei tuoi video Se hai soddisfazione di, di, Fatto di, tu, di quel video Sì il video è, Quello che mi ha dato più soddisfazione di quel video Di, di quel video È proprio dell'ASMR La dovrei fare ancora Ma non so quando farlo Quindi vabbè Niente Oddio Che superciglia che dovrei fare Poi Quinta domanda Qual è ad oggi il tuo preferito del, Il tuo video preferito Del canale Allora, tra l'SMR eh, Il make up eh, vabbè, Il make up è il mio cavallo di battaglia Ragazzi, è troppo bello fare il make up Solo che non ne sto più facendo Ho venuto più a fare Tra ASMR e make up Anche il vlog, non è male Mettendoci in mezzo ai video Che grigi <ride> Che grigi Poi Um, sesta domanda Sì Allora Così Allora, sesta domanda Un video che ti è piaciuto molto Ma non è altrettanto piaciuto al pubblico Ma Forse i video di pulizia motivazionali Che devo ancora saperli fare bene Per capire bene Come strutturare bene al meglio I video Pulizia motivazionali Quelli non fanno impazzire Forse un po' sì Ma no, non alle streams di altri youtuber Che io conosco Però vabbè Mi accontento lo stesso che ci posso fare Poi um, Settima domanda Settima Un video in cui per non sei nulla soddisfatta soddisfatto e ehm, non lo so forse il video appunto sia polizia che anche video che riccio e piace ma non tanto quanto il video smr non lo so forse per quelli rilassano non ne ho idea poi ottava domanda cosa ne pensi cosa ne pensi della tua community di youtube ma um, ah, Non è male, dai. Insomma, ogni tanto mi becco qualche like. Non sempre, però, vabbè, ci sta perché non è che tutti visualizzano la mia community del mio canale. Scusate, si può ma guarda per vedere se arriva mio zio non lo so, vabbè. o qualche cagnolino perché abbiamo i cagnolini. Comunque, niente. E, sì, ragazze, eh, la community ogni tanto vedo qualche like e eh, anche qualche commento però tutto il resto bene progetti futuri per il tuo canale youtube ehm, non lo so spero appunto di arrivare a 1.000 iscritti e di fare più contenuti non sempre tutti uguali perché mi accorgo che sono tutti uguali eh, non quasi non tutti ma quasi diciamo per la maggior parte e dovrei variare il che quando vario perché gli anni passati quando variavo, cioè nel senso quando facevo contenuti l'uno diverso dall'altro, mi accorgevo che ehm, erano più, più piacevoli da vedere, più piacevoli aiuto da guardare, ma soprattutto era più seguito il mio canale, non lo so perché, forse vorrei continuare a fare così, più, più variare, più contenuti diversi, più sostanza e più creatività. E così il canale forse va avanti, ma non lo so, dipende anche dalle, dal pubblico che, se, che mi segue e da quello che si aspetta da me, come io quello che mi aspetto dagli altri, non lo so. Dipende tutto da lì, non lo so, vediamo. Comunque i progetti futuri che ho comprimo il mio canale ho detto, sono arrivare ai 1000 iscritti e cercare di variare, cosa che io non sto facendo e mi sto veramente arrabbiando con me stessa perché è vero, voi dite, ma pretendi troppo da tu, da, dagli altri, o anche da te stessa sì, pretendono non dagli altri ma più che altro da me stessa di impegnarmi meglio e di cercare di, in, di impegnarmi nelle cose che piacciono più a me cosa che non riesco a fare perché non lo so cosa mi sta succedendo comunque vabbè, niente nulla, il video non so quanto sia durato, io adesso taggo altre persone ogni volta, non, me, non dico i nomi perché altrimenti non so se mi guardano, però vabbè o magari mi sentirò ridicola O mi vedranno ridicola gli altri Ma non credo Non voglio farmi queste idee sbagliate Perché so che mi volete tutte bene E che tutte ci tenete a me Forse Sarà una mia ingenuità? Non lo so Vediamo Comunque Niente ragazze Questo era tutto Non l'ho detto all'inizio Ma lo dico sempre alla fine Perché non voglio stare una macchinetta parlante In contenazione Se vi va vi invito a spollicciare in su, a commentare, eh, a iscrivervi al mio canale per l'appunto se vi piace eh, e se vi interessa soprattutto e eh, attivate la campanella qualora voi siate interessati a vedere il mio contenuto niente ragazze, io vi taggo qua sotto deciderò chi taggare perché ancora non ho la che palle idea ce n'è ho una già in mente però anzi ci avrei a Steffi De Marco Steffi la perottina però vorrei taggarne anche altre non so ancora chi magari altre l'hanno già fatto però allora io taglio Steffi da Marco e Lisa come si chiama? Vabbè, vi taggo ragazze vi taggo tutte nel senso quelle che riesco a ricordarmi Elisa Style o My Style o qualcosa del genere Comunque guardate nell'info box che vi ho taggato ok? Bacio, eh, non, vi non, non vi sentite offese se non vi ricordo di tutte, però io. Eh, ah, questo tag è stato idealizzato da scusate, eh, mi pare, se non ho capito male. Eh, la bambina mal cresciuta, ossia Veronica, e le gioie di Bea di Beatrice. Mi pare, una delle due, Adesso non mi, non, mi sto un po' confondendo, però penso che sia così comunque niente. Io qua sto leggendo una cosa che è stata utilizzata da le gioie di Beavo, non ci sto capendo. Comunque, qualsiasi domanda o riferimento chiedete non a me ma che a altre o rispondetevi sotto i commenti da che state utilizzando questo video così mi correggete e io lo scrivo per correttezzare l'info box. Bene? io non metterò le domande le, le domande perché io non sono granché capace quindi vabbè, niente bacio, mi farò tutto dal computer se mi riesce ciao, a presto e cosa dire? buona domenica, ciao